Ci siamo, direi che e ci siamo molto. È grandissimo, ha un testone, sembra il mister Pozzetto. Sono... Sì, esattamente, è esattamente Saccati quello che Il sono. naso, mettiti Aspetta il baffo sull'orecchio. Che sto sistemando una cosa. Ah, eccoci qua, perfetto, pronti? Parla? Come parlando, lo sentite parlando? così? Sono tutta una chiacchierata, e parlo e parlo e parlo, e che palle, perché non capisco perché si sputtana tutto ogni volta. Ogni volta no. Perché ma tocchi, tocchi, Ma no, cosa tocco? Allora, intanto per risolvere un problema. Oh, un po' meglio. Sentiamo, allora, sentiamo. attenzione che lo aumento e ancora di più. Mi ascoltare, silenzio. Ecco qua. Eh no, eh, ma Alessandro deve toccare, lo sapete, lui tocca. E poi, ma come mai si è rotto tutto? Chissà perché, eh? Vero? Facciamo un esperimento di questo tipo. ditemi se è scoppietto ancora. Ti sentiamo di merda adesso. Davvero? Mm. Come sì. Terribile Mamma mia Comunque non so se avete notato Io ho cambiato il vestiario Perché potenziandoci Ormai non possiamo, cioè non ha più senso Che mettiamo i punti Nelle cose che ci fanno fare i danni Perché abbiamo un sacco di punti Nelle cose che ci fanno fare i danni Allora adesso mettiamo i punti Nelle cose che ci fanno portare le cose La mia proprietà di linguaggio Non è seconda a nessuno Poi è la barba Che mi fa scoppiettare Oh signore Sai cosa mi viene da pensare? Che sia la chiamata? Oh no, cioè non, non, non no, chiamata. no, non toccare anche Discord, ti prego! No, no, no! Nel senso, nel senso che eh... cioè, non è possibile che io abbia modificato delle cose e nessuno senta niente Quindi, di chi Quindi. Abbiamo un gruppo Telegram su cui il link ci seguirete, anzi ci dovete seguire perché lì mettiamo in anteprima il video e dobbiamo fare tutto presto, presto, presto, veloce, veloce, veloce, vi piacciono le nostre bocce Belle, eh il boccino dopo, poi canale no. YouTube, eh, Segui su Twitch, iscriviti su YouTube, notifiche, eh, donazioni, baci, abbracci, frizzi e lazzi, visto? Fatto presto, scoppietto. Guarda sei stato estremamente inconcludente, non sei affatto un'anima perduta, tu sei l'altra cenere se non sbaglio, ce ne sono due, chi sarà la, la seconda? Sì sono cenere, ah finalmente sei qui. Oh, meravigliosa cenere, esaudisci il nostro desiderio, brucia questo mondo, come dicono le leggende. Si vede che l'altra cenere ha deciso di non farlo, chissà come mai. La mia signora deve vedere la fiamma, non hai che da mostrargliela. Non sei forse una creatura della cenere? Non cerchi forse il fuoco? Sì, lo cerco. Chissà, chissà, chi lo sa? Ditelo. Avete visto il marcio che sedia al nostro mondo, la strega ha però ingannato il nostro buon padre seppellendo la fiamma, il padre di cui ci ha parlato, we proprio quando avevamo preso la decisione di bruciare tutto, mi sì. questo nostro sì, sì. desiderio. Ah oh, devi leggere l'oggetto dicono, sì sì, adesso lo, adesso lo leggo, anche perché questo personaggio qua, di cui abbiamo trovato il limite di Agro in questo esatto istante, Ecco qua, bello impiantato per terra. Sì, sì, mi ero già corretto. Perfetto, usa le stesse armi. E quindi leggiamo. Prendetevi le mani. e ascoltate la mia parola, fratelli. Spada da fondo dei cavalieri corvidi, parte di una coppia di armi speciali. Se impugnata a due mani, la sinistra brandisce quattro affilatissime lame. I cavalieri corvidi, che abbiamo appena <coughs> sconfitto, devoti seguaci di sorella Fride, giurano di proteggere il dipinto dal fuoco anche a costo di dover esterminare i propri simili che sono quelli che ci hanno chiesto per favore bruciate il dipinto adesso potete andare in pace siamo proprio nella città dei corvidi che è, è, che è divisa in due fazioni quelle pro sorella Frida e poi quelle pro padre Maronno padre Maronno di cui non conosciamo ancora il no, nome lo chiamiamo padre Maronno perché eh, è tutti noi e soprattutto e se poi se ne pente di, lasciare, di bruciare il, il dipinto è eh, sicuramente un problema è ravvivare la fiamma perché è, è, è stato tutto corrotto e loro vogliono ripartire da zero ma ancora non sappiamo chi potrà fare ripartire da zero questo dipinto ed è la persona che invece incontreremo qua tra l'altro abbiamo trovato un set incredibile il set incredibile è quello del Cavaliere Rosso che ci ha donato il pezzo di dipinto per entrare nel dipinto. Da Cavaliere Schiavo: Cappuccio di stoffa donato ai Cavalieri Schiavi. Il colore rosso è il simbolo inconfondibile del loro compito. In passato, i non morti ricoprivano i ruoli di Cavalieri Schiavi, carne da macello per le battaglie più tremende. Con tempo, la loro pelle è diventata nera e le loro ossa orribilmente contorte. La follia l'ha consumati, ma il loro compito è rimasto lo stesso. Essere schiavi di non si sa chi. Vediamo cosa succede. Esatto. E poi questo subito. No, no, no. Questo. Perfetto. Leviamoci subito. Ottimo. Ottimo. Mi piace perché si dà le pacche sulle spalle. sei anche così. Via, via, via, via, via. E Contrattacco. Perfetto. Aureola della via bianca. Leggiamo subito questo. Il miracolo perduto della via bianca scaglia un disco bianco che squarta i nemici prima di tornare da chi ho lanciato. In passato, quando le, lance, le tracce lasciate dagli dèi non erano ancora svanite, e non lo sono neanche oggi, mi verrebbe da dire, i miracoli della via bianca narravano di queste aureole. Angeli. Coloro che bramavano le aureole perdute credevano davvero che queste avrebbero prima o poi fatto ritorno. Io intanto vado avanti e affronterò qualcuno qua dentro. Eccolo là, li conosco, quelli come te, ne ho visti tanti. Sto anche facendo la sua voce. Eh, sì, sì, moderatori per favore, bannate nei file perché... I fuggitivi saranno catturati, Andiamo. i segreti svelati. Tale laborie di chi crede di cercare la verità. A conti fatti però ti manca il coraggio. Ma sembra uno di quelli Che si è fatto l'operazione Alla gola, no? E adesso parla con la macchinetta Avete presente? Eh, sì Sì Ok Vabbè Ah, hai un limite di aggro sì, per caso Sill Vim Vlam Eh? Uh, ha anche una mano oscura Fighissimo Bravissimo Indietreggia così Così ti posso fare nulla Grazie yes. Uh, fat roll e body shaming. eh, eh si sì, ma perché? perché con lo spadone siamo in fat roll non si dice fat roll? ah no? è, è moving uh, shaming. Come si dice? si dice thick roll? Ma si dice thick roll. <ride> sfrutterò questo perché eh la stronzaggine di quest'arma pesante è fuori ogni portata ecco, grazie mille perfetto perdonami mia signora dama Elfride chiave del meccanismo è la madonice Elfride e non Fride la più anziana delle sorelle a capo della chiesa nera fece dono di questa spada al proprio cavaliere si trattava però di un dono da dio per il cavaliere accettarla significò abbandonare per sempre il proprio compito. Saliamo nell'attico. Vediamo, io mi metto un po' di tre quarti così mi godo proprio tutta la cena. E parliamo con questa personcina. I believe... Porti su di te l'odore della cenere. Zio Gael parlava spesso di te, della persona che mi mostrerà la fiamma. Bene, bene. Una volta finito tutto potrò ritornare. Door, Grazie a, a te. Ora la porta è aperta. Good. Posso tornare a dipingere, come ho promesso a zio Guile. Quindi zio Guile vuole che lui dipinga per far rinascere questo dipinto dalle ceneri marce in cui vessa in questo stato. E quella è la cosa che volevo farvi notare, una grandissima campana, la campanona. Ed è importante perché se vi ricordate, e voi vi ricordate perché io vi faccio sempre notare queste cose, ci sono, sono state le campane che hanno risvegliato noi e anche i, i lord. Quando un guerriero di Farron cadeva per l'abisso, gli alti e maciati devoti dagli occhi vacui comparivano in gruppo per dargli silenziosamente la caccia, come facevano i guardiani dell'abisso e eh, i guardiani che abbiamo combattuto e posto sul loro trono. Quindi vuol dire che fino adesso è perso tempo. Allora, potrei anche dirti di sì, perché in realtà quello che abbiamo trovato non è stato assolutamente interessante. Okay. tra l'altro ecco questo è interessante la torcia dei devoti un'arma e raccontaci della torcia dei devoti un'arma che insieme ha anche una fonte di luce l'abisso può manifestarsi sotto forma di pus che si accumula nel corpo e veniva un tempo curato con il fuoco ed ecco cos'era quel pus che si trovava nel okay. giudice Gundir nei draghi a Lotric non so se ho voglia di affrontarlo questo non perché il braccio è nero. Ok, siete pronti? Entriamo. Siamo all'interno di uno scantinato. Che luogo terribile. Pieno di sporcizia. Che ma in che posti schifosi ci porti? Ah. Pesa la ciabatta per quel queste mosche. Oh. attenzione che ho trovato una cosa interessante L'hai trovato? attenzione dice e devo andare veloce perché se Alessandro lui comincia a parlare del muro di Berlino uh, eccola qua di... Cavaliere di Londor, perfetto per i vacui più snelli questo Cavaliere Vacuo, servitore delle tre sorelle che fondarono la Chiesa Nera ed è il personaggio che abbiamo distrutto prima era un devoto seguace della più anziana e un boia sanguinario della triste fama tra l'altro quest'area mi ricorda tantissimo, non so se ti ricorda anche te, eh, la zona di eh, Blomborn in cui ci sono i ragni patches. C'erano proprio queste due ali con sotto una stanzone, Sì, anche. Okay. Ah, okay. Eccoci qua, fallo. E siamo ritornati da sorella Fride. Potete seguirci su Telegram. Oh, ma lo gruppo. sapete che il muro di Berlino è stato abbattuto nel 1980 qualcosa? 89? 91 non 74? Mai no, infatti. Allora, gruppo Telegram. Entra, Tra l'altro, questo weekend tutto. è anche Pasqua. <ride> esattamente, <ride> esattamente. E cosa farete a Pasqua? E a Pasquetta? Avete comprato le colombe? Allora iscrivetevi al canale YouTube, lasciate un like, eh, iscrivetevi al canale di Twitch, no, scusami, seguiteci nel canale di Twitch, entrate nel gruppo di Telegram, interagite con noi. Eh, buona Pasqua. Ban, esatto. Buona ban. Pasquetta. E cosa andremo a fare Pasqua? Oltre a. Si chiudono le, si le, chiudono le live, live Pasqua. Si chiudono le live. Bene, allora chiudiamo sì. la al live pensando a Buona Pasqua.